Ciao a tutti, oggi prepareremo il mascarpone. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti, più 16 ore di riposo in frigo. Gli ingredienti sono panna fresca, latte intero, sale e succo di limone. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte. La panna. Il sale e il limone ed azioniamo il bimby per 10 minuti 90 gradi velocità 1 Il composto è pronto, lasciamolo raffreddare all'interno del boccale. Una volta che il composto si è inchievidito, prendiamo un contenitore, mettiamo all'interno del cestello un canovaccio e versiamolo all'interno. Posizioniamolo in frigo e lasciamolo riposare per almeno 15 ore. Il mascarpone è pronto. Rimuoviamolo dal canovaccio e trasferiamolo in un contenitore. Mascarpone. Si conserva in frigo in un contenitore ermetico per due giorni. Grazie e alla prossima ricetta!